E wallapop Sì, perché oggi vi presento una applicazione fantastica wallapop eh, wallapop non mi paga quindi io lo sponsorizzo io non mi sponsorizza l'oro eh, vabbè non fa niente però eh, volevo sponsorizzarlo perché è un'applicazione che permette di vendere tutte le cose usate che avete in casa praticamente io vendo questo, vendo questo, vendo quello, lo vendo a delle cose molto più interessanti nel senso che partecipano non solo gli italiani quindi l'Italia ma partecipa anche la Spagna perché noi andiamo a cercare e vendere prodotti anche dalla Spagna ma come è possibile essere sicuri? è sicuro vendere un prodotto? è sicuro che ci pagano? è sicuro che non ci eh, truffano dei soldi? è sicuro? sì è sicuro al 100% perché come funziona metto un prodotto vendo il mio telefono metto le foto faccio la descrizione e mi dico quanto pesa più o meno il peso quindi in base al peso che gli do il wallapop mi dice allora per il tuo peso eh, la spedizione costa tot 5 euro 10 euro dipende dal peso cosa succede che se noi andiamo a vendere il prodotto e l'acquirente lo compra mostra una schermata dove ti dice lo, lo hai venduto allora ti do il QR o l'etichetta da applicare nel pacco portalo alle poste o al punto BRT più vicino semplicemente e eh, non devi fare nulla non devi dare soldi è tutto Gratis, perché è gratis? Perché è il compratore che paga questi soldi per poterlo ricevere Quindi metti caso che io vendo il mio telefono 100 euro La spedizione costa 5 euro, 4,99 euro Allora lui pagherà 104,99 euro e centesimi E io non devo fare niente Cosa succede? Ok, io prendo il mio telefono, lo impacchetto Lo, lo spedisco, l'acquirente riceve il prodotto nel frattempo i soldi che lui ha pagato I 105 euro, 104 99 euro che ha pagato Rimangono su Wallapop Rimangono lì, quindi lui non ha più modo di prenderli Io non ho il modo di prenderli Rimangono su Wallapop E quando lui riceve il prodotto dice Sì, è conforme alla descrizione È come è descritto Confermo, ho ricevuto l'oggetto questi soldi immediatamente me li sbloccano e mi rimangono nel mio portafoglio di Wallapop. Nel portafoglio di Wallapop. Allora poi non posso usarli in qualche altro modo. E invece sì perché quei soldi che troviamo su Wallapop nel nostro portafoglio di Wallapop posso direttamente trasferirli, trasferirli nella mia banca o nella mia carta che eh, ho usato per associare l'account, il conto diciamo. Quindi... Ottimo no? Ah ma io voglio farvi vedere in prima persona come funziona. Infatti venite con me. Eccoci qua allora io ve lo faccio vedere in diretta come funziona. Allora c'è la nostra home ovviamente all'inizio vi dovete iscrivere il eh, vostro nome, i vostri dati così potete poi eh, entrare in questo mondo. Qui possiamo trovare una svariata numero di cose di oggetti di qualsiasi tipo possiamo anche auto anche moto di tutti i tipi smartphone telefonia di tutto e di più casa e giardino tutto di più allora come possiamo fare va bene Nella ricerca qui sopra possiamo andare a cercare questo quello che ci piace per esempio io stavo cercando un che ne so, un ipad scrivo ipad do l'ok okay e mi trovo tutti eh, tutti gli iPad che sono disponibili quindi posso andare a cliccare dico a ah, mi piace questo faccio eh, chat se mi piace eh, subito faccio acquisto ma ovviamente cerco un po' di eh, trattare il prezzo vado sul chat gli dico lo voglio a ah, 2 euro questo iPad allora lui mi dirà se sì, accetto o non accetto se ovviamente qua c'è la descrizione di dove si trova ma poco importa perché comunque i soldi sono assicurati non, non avete problemi in, di truffe o quant'altro quindi eh, io attualmente nella mia inbox cioè nella mia messaggistica ho già venduto qualcosa ho già, ho già cancellato alcune chat perché ormai era stato venduto per inserire un prodotto qua c'è inserisci vediamo se si vede qua c'è inserisci clicchiamo qui andiamo a scegliere la categoria di quello che vogliamo vendere quindi che ne so voglio vendere una bicicletta te bicicletta qua sopra mi permette di mettere tante tante foto quindi vado su foto scelgo tutte le foto che da qui sotto do l'ok ok e inizio a scrivere titolo che cos'è questo allora è una bicicletta bla bla bla ci metto il prezzo di vendita do continua e il gioco è fatto Secondo me è un'applicazione Wallapop molto molto utile. Se voi volete andare a vedere, dare un'occhiata al mio negozio, perché io posso mettere anche qualcosa in vendita che ho qui, tipo cose oggetti che utilizzo per fare i video, a volte non li uso sempre, quindi a volte li, li devo vendere. Quindi uh, qui uh, li ho messi, tipo ho messo in vendita il visore per so, tutti e due i visori per uh, i droni quello che puoi mettere il telefono all'interno e poter pilotare il drone tutti i droni in fpv li ho messi lì li ho messi tutti e due infatti vi lascio il link per andare a vedere quel video e, e potrebbe essere anche interessante eh, io vi lascio anche il link in descrizione eh, del mio negozio eh, dove trovare le cose Quindi, fatemi sapere nei commenti se voi utilizzate Wallapop e se già avete venduto qualche cosa quindi ci vediamo al prossimo video rimanete sintonizzati ah mi raccomando iscrivetevi al canale e accendete la campanella molto importante per ricevere una notifica che uscite un mio video e in questo modo anche aiuterete l'algoritmo di YouTube iscrivetevi anche a TikTok eh, che lì metto anche alcuni video su questa cosa del, del terrapianto che ho fatto in Turchia e ci vediamo al prossimo video ciao